Buon pomeriggio a tutti quanti, Dio ci benedica. Vi presento la mia nuova coltivazione per quest'anno 2021, agosto, 7 agosto 2021. Questa è la seconda coltivazione che sto facendo delle fave. Vedete che sono grandi già, fra qualche settimana. Porte frutto, fragole. Vedete, vi tutto così bene, la temperatura è abbastanza buona. Da qui comincia la fasola adesso. Questa è tutta fasola, tutta. Quello che avete visto prima è fagiolino. Questa è tutta fasola. Tra poco stanno ingranando. Già ci sono i fiori, vedete i fiori? Ecco, già ce n'è qualcuna che ve la faccio vedere. Fa sola. Questo è tutto fagiolino. Pomodori. Tutto fagiolino. Questo è l'albero che vi ho detto di noce, è grandissimo, guardate che grandissimo. Si è da dare noce a noi tutto il paese. Ve lo faccio vedere di, di, da, da lontano, così. Guardate che grande, è alto, Uy, quante noci. io tutti non li posso mangiare se c'è qualcuno qui vicino può venire a prendersi gratuitamente come avete visto tutta questa è tutta fasola tutta. anche fino in fondo là sotto questi sono ciceri vedete, le faccio vedere ecco, queste tutte ci sono già pronte per mangiare tra poco mi faccio la, la pasta con i ciceri quelli sono finocchi che vi faccio vedere da vicino, già sono pronte da mangiare questa terrazza dove mi siedo quando fa sole qui ho seminato i finocchi selvatici che faccia milanese girasole fave queste sono i fave vecchie che stanno già deperendo qui invece ci abbiamo faccio vedere carote li vedete adesso le copro tutte queste sono tutte carote questa è tutta fasola pure questa zona questa sopra tutta fasola tutto in alto ancora ce n'è ancora fasola. Guardate com'è grande questo giardino. Tutta fasola questa. Qui ci sono cavoli. Sparacello. Broccoli. Questi che vedete altri sono il seme delle lattughe che stanno germogliando il seme per l'anno ventura. Tra qualche settimana raccolgo i semi e molto azzappio tutto il terreno. Questo è il seme della lattuga rossa, vedete? Il seme della lattuga rossa. E qualche, qualche settimana ancora, così molto azzappio il terreno. Questo è il seme di zarchi. Bene. tomate pomodoro. cavoli broccoli fave nuove fave queste sono nuove fave che devo pulire adesso perché tra poco se c'è tempo di zappo li copro un pochettino come ho fatto quell'altro questi sono più piccolini una settimana meno dell'altro hanno due settimane che l'ho seminato siccome la temperatura è abbastanza calda escono subito e germogliano guardate come sono belle fagiolino la sola questa è la mia barracca Qui c'è la, la cucuzza lunga, alberi, albero di mele, faccio vedere la mela, riesco a inquadrarla, vedete che bella, già quasi pronta per la mangiare, questa è cucuzza lunga, vedete, vedete? c'è anche la cucuzza lunga, è piccolina ancora però, tra qualche settimana, due, è pronta da mangiare. Tutti questi fiori sono cucuzza lunga, vedete? Guardate quando ce n'è. Guardate. Fra poco sale fino sopra la barracca, la cucuzza lunga. Guardate. Utilizzo l'acqua della baracca quando piove, siccome sta piovendo un giorno sì, un giorno no, riempendo i bidoni con l'acqua piovana guardate com'è bello qua guardate Bellissime. questi sono persiche Fra qualche settimana due o tre sono pronte da mangiare guardate che bellissimo queste sono zucche Guardate che bello. La natura è la cosa più bella del mondo. Dio ha creato le cose buone e l'uomo che distrugge la natura. Questi sono pruni settembrini. Pruni settembrini. Se ne volete, siete vicini, avvicinate. Di questi alberi ce ne sono una decina guardate come sono cariche come sono cariche guardate mm, bellissime Queste sono cucumere Cucumere cinese con le spine Bellissime guardate da quando che piove tanto guardate sono, è più alto di me guardate le canne sono più alte di me due metri e mezzo sono alte. da quando piove notte giorno mattina sera e fa il sole Guardate come alto qua il fagiolino, quella sdanga, vedete? Sta salendo tre metri alto. Peperoncino, melanzane, guardate come sono belle, peperoncino. paggiolino, rampicante, per guardate che alto. <coughs> qui c'è il segreto dei tomati questo è il segreto dei tomati nelle graste guardate come sono grossi questo è il segreto forse non lo sa nessuno bellissimo sono nelle graste guardate Polle. questo è un albero di mele guardate che sono belle peperoncino grosso, fasola, fasolino, lambegante, cavoli, broccoli, mele. girasole, guardate qua, da quando piove così tanto, guardate che alto è il girasole, guardate. 3,50 50 alto il girasole, e ancora sale perché la vegetazione è molto buona quest'anno e siamo agosto. Questo è un albero di, di pruna speciale, quelle gialle. poco sono mature yeah. già vedete uh. questo è un albero di pruna delle gialle Ancora non sono mature ma manca poco, qualche settimana ancora. Guardate quando ce n'è. Bellissimo. L'anno turco. Seconda semina. Adesso sale queste. Queste sono le zuccheri in alto. zucche meravigliose ah, che bello vedete melone cetrovi bene mele persiche cano turco guardate che altro Devo passare. Se volete passare qualche settimana bella qui nella pace, nel paradiso terrestre del fratello Angelo Picone, potete venire. <coughs> Faccio vedere ancora il resto degli altri giardini. Questa è la barracca che ho trovato in questi giorni. Guardate che altro girasole. Sembra una foresta. avole broccoli, girasole, pruni, fragole, ceci, pruni, questi sono prune settembrini, vedete com'è carico, questo è l'altro giardino che vi faccio vedere, Quest'anno il Signore mi sta benedicendo oltre oltremodo, non so perché, boh. forse saranno le vostre preghiere che state pregando per me come io prego per voi. Questa è tutta seme di cicoria, quella cinese. Guardate che tronchi grossi che c'ha. Cicoria cinese. Quest'anno ne ho mangiata tanta che mi sono sentito molto bene. Questa cicoria pulisce lo stomaco, gli intestini, tutto. Ed è meravigliosa. Guardate che pianta di zarchi che c'è bellissima, quella vecchia. Vedete che bella. Ce ne sono due, o tre macce che... Questa settimana me li devo mangiare, vedete qua ce n'è un altro. Ah, questo invece è tutto fagiolino, rampicante. Vedete come si rampica? Quelle invece sono due lunghe, ve le mostro più da vicino. Com comunque già c'è il fagiolino, oggi ne ho raccolto due secchi di fagiolino. Vedete, al momento non posso passare, è rampicante, si rampica dappertutto addirittura mi ha coperto le cucuzze lunghe vedete tra un filagno e l'altro ha coperto tutto perché si trampe dappertutto guardate qui ci sono tre solchi di trampecante più c'è la cucuzza e un filagno di, di pomodori vedete mi ha coperto anche i pomodori vedete, vedete? purtroppo dice io sono più rampicante e mi arrampico io però la, la cucuzza lunga si è salvata vedete sta producendo perché lei se ne va in alto e prende solo lo stesso vedete Tutto questa filagna è tutta cucuzza lunga vi faccio vedere girasole questi sono tutti i ceci cavoli broccoli questi sono i tomati, i pomodori oggi li ho abbeverate qua dentro non prendono l'acqua piovana li ho abbeverate guardate quanti pomodori che ci sono vedete quanti fiori già c'è il prodotto dei pomodori vedete questo è un albero di fichi questo è un albero di olive purtroppo L'anno scorso ha fatto molto freddo, me l'ha distrutto, però sta germogliando di sotto e di sopra di nuovo. Vedete quanti fiori che ci sono di pomodoro? Fra qualche due o tre settimane devo dare pomodoro a tutti gli amici di qua. Questo è basilico. Guardate che bello. Chat. rosso meraviglioso Vedete che sono grossi i pomodori. Eh, ce ne sono. Ah, Qui fuori ci sono gli altri rampicanti di fagiolino, guardate quando c'è nel fagiolino, fagiolino quest'anno posso fare tutta semente tutto questo fasolino, che se lo deve mangiare. C è, c è. Qui ho seminato di nuovo le fave, vedete? Ho molto zappiato, qui c'è un, un solco di fave a cento, di fianco lascio vuoto e vuoto perché questo rampicante si copre tutto, copre come ha coperto dall'altro lato vedete anche qui mi ha coperto tutto tutto, lui è rampicante, vince lui qui sono le cucuzze lunghe vedete che stanno salendo guardate come sono lunghe vedete le faccio vedere guardate se ne volete cucuzze lunghe vedete? vedete che sono lunghe potete venire qua Guardate che c'è qua, guardate, tutte le cucuzia lunghe sono queste qua, guardate che lunga, qui c'è l'altro grano turco, è un poco più basso da di laggiù perché qui il terreno è più arido, per l'altro tunnel che ci sono le cucuzze, meloni, cucuzze, cucuzze e tomate, pomodori e melone e broccoli e Cavoli, broccoli, sparagello. C'è un po' di insieme, ma crescono, sapete? crescono c'è la benedizione di Dio che dice metti che io faccio crescere tutto a volte dico come fanno a crescere qui c'è il melone vedete il melone e ci sono anche i meloni che stanno facendo quelli d'acqua melone d'acqua vedete come fanno a crescere non lo so boh. vedete che grande è questa pianta di melone come fanno a crescere lo sa solo Dio e' un segreto, queste sono le cucuzze, lunghe, pomodori, qui c'è il basilico che ci fa l'ombra di pomodori e cresce, broccoli, cavoli, guardate come sono grandi, e cucuzze che si arrampica dappertutto queste cucuzze, fino a tetto arriva, guardate come altre, si arrampica fino a tetto. Bene, questo è la, il secondo tunnel, vi faccio vedere l'altro, nell'altro giardino, ce n'è ancora un altro e altri ancora. Che volete che vi dico qua? Signore, ma benedetto, io il dico, questa è tutta fasola, tutta tutta fasola, tutta. Non riesco neanche a passare, è rampicante, guardate come si arrampica, si sta arrampicando fino a sopra il grano turco ha coperto fino all'albero vedete E io la lascio stare faccio il seme della fasola per l'anno prossimo per gli amici se no la vendo ecco cavole, le broccole, cava, paregelo. Ci andiamo nell'altro giardino, faccio vedere l'altro giardino. Queste sono fragole, fragole. Ceci, se volete ceci. Sono quasi pronte, vedete? I pere, se volete bere questo è fasolino grande, grande tomate vedete tutto è meschiato fragole cavole, broccole, cucuzia tutto è meschiato il signore benedice lo stesso questo è un albero di pere a due anni, che è seminato e già ha portato il frutto. Vedete quante pere? Il Signore l'ha benedetto. Vedete, c'è ancora la tacchetta. È nuovo, che l'ho piantato due anni. me l'hanno dato bella grande, il comune me li dà grande che addirittura come le piante già portano i frutti. Questi giardini sono del comune, io pago una pacella, 75 euro l'anno. Certo bisogna lasciare la, la cauzione per ogni giardino ma vale la pena gioire la ricchezza della gioia della natura vedete qui cavole broccoli lattuche, là dentro c'è un macello purtroppo questi sono finocchi selvatici questa è tutta fasola fasolino cavole broccoli alberi qui ci sono i meloni di profumo oh guarda già il primo melone di profumo melone chauro in siciliano già dato il primo melone oh ce n'è un altro guarda ce n'è un altro non so se lo vedete lo vedete? Sì. No, un altro melone, che gioia, non l'avevo visto, davvero questa è la gioia del Signore che mi fa felice, questi sono tutti i fiori che stanno uscendo i meloni, vedete, tutti i fiori che escono i meloni, vedete? Qui c'è un altro fiore. Questi sono tomate, vedete? Tomate, melone, tomate, tomate, tomate, pomodori. broccoli, cavoli, mattughe, alberi, meloni, qui stanno uscendo pure i meloni, vedete? Uh, quanti meloni, vedete? Eh, quest'anno, se Dio vuole, me la faccio una mangiata di meloni. Il Signore mi sta benedicendo, quest'anno non lo so perché, boh, saranno state le vostre preghiere, io vi ringrazio, nell'amore del Signore, continuate a pregare per me io prego per voi tutti questi sono tutti meloni tutti tutti tutti meloni meloni ciauro profumati quelli gialli e quelli verdi tavole broccole fagiolino fasola questo è l'albero che vi dicevo di noce vedete? in questo lato lo vedete meglio quanto è grande, l'albero di noce, noce per tutto il paese. Ecco, qui c'è sta l'altro giardino, ve lo, ve lo mostro. Com'è bello, Vedete? grande. Entriamo da dove c'è il tunnel. Ecco, qui ci sono i cigeri già pronte da mangiare se volete fare la pasta che gigile venite qua e andete a mangiare ah. perché tutte semente di lattughe e cicoria quella cinese vedete che alta un paio di settimane la raccolgo e moto a tutto il terreno qui c'è un filagno di basilico guardate guardate che grande queste è uva c'ho anche l'uva vedete eh? c'ho l'uva ecco qui c'ho l'uva anche questa amarema, albero di amarema, allora, questo è, è il filagno che ho di basilico, guardate che lungo, ho il basilico per tutti, quello grande, chat. vedete, basilico, addirittura adesso sta spiccando, devo raccolgerlo devo raccoglierlo perché già sta spiegando vedete adesso come finisco il video sappo questo terreno e raccolgo il basilico prima che spiga. qui ci sono i meloni questi sono tutti i meloni melone d'acqua e melone di profumo. Questi sono pomodori, pomodori, cavoli, broccoli, Un po' cuccia lunga, sta salendo. Vedete che cavolo bello! Vedete già, la lunga è anche qui c'è già pure. Ecco, il Signore Benedice. Questo è tutto fagiolino rampicante qua, vedete tutto. Pagiolino lampegante, vedete? Ecco, adesso ci andiamo dall'altro lato. Questa è l'altro tunnel la che lo faccio vedere, l'ho abbeverata adesso. Guardate quanti fiori che ci sono, guardate quante pomodori, quest'anno me ne faccio una bella mangiata di pomodori e anche forse farò il sugo per l'anno venuto se ci riesco lo imbottiglio se ci riesco boh se c'ho il tempo non lo so Vedete? Ah, meraviglioso qui c'è il basilico quando quello fuori a volte il sole dovrebbe bruciarlo, c'è cioè questo all'interno, io prevedo tutto nell'amore del Signore, finché mi dà quella giusta direzione e quel sentimento giusto, ecco, spalicello, ve lo faccio vedere, questo è tutto sparagliello sparagliello, broccoli, tavoli ecco qui siamo nel lato opposto di quello che vi ho detto e guardate si sta arrampicando questo fagiolino arrampicante nell'albero delle pere guardate è salito fino in alto nell'albero lui si arrampica dappertutto, è il padrone, aveva un pelagno di pomodori qua, se li ha mangiati tutti, c'è soltanto una maccia sola in fondo, non so se la vedete, e ancora non se l'ha mangiata, qui ci sono le pere, vedete le pere? Albero di pere, queste tre anni piantato quelle pere grandi, grandi, sapete, lunghe. Bene. Questo invece è finocchio ah, selvaggio. Ieri sera l'ho zappato e l'ho coperto, questa settimana dovrei farmi la milanese non so se mi capite alcuni nell'altra italia la milanese è con il finocchio selvatico si fa il sugo se ci mette il finocchio quando si fa il sugo e porta poi un profumo meraviglioso se ci mette anche il grattugiato il pane grattugiato che si riscardo un po' nella padella prima e poi si ci mette tomate ecco guardate quanti finocchi selvatiche che ho qua a parte quello che ho fatto vedere là sotto questi sono tutti fragole e adesso hanno finito la produzione sono tutte in mezzo all'erba quando ho tempo li devo pulire tutti fragole sono queste. Qui c'è un albero dei pruni, quello grosso. Guardate che sono belli questi pruni. Pruno, rosso, settembrino. Guardate che sono grossi. Dato che ha piovuto molto quest'anno, mi sta facendo abbastanza Meravigliose sono. Ecco. qualcuno che comincia a marcire lo tolgo qualche morso di inzette anche se faccio il lavaggio loro vincono sempre vedete c'è un altro qua c'era ancora e eh, eh vabbè pazienza ammarcire alcune, qualche zetto lo, lo morsica. Devo fare il lavaggio di nuovo. qui c'è un albero di fico quella bianca vedete questo è tutto fagiolino rampicante si sta rampicando si è rampicato eh, questo è il barlotto rampicante e barlotto vedete che già quando ce n'è nell'albero si è rampicato lo devo raccogliere riuscite a vederlo ballotto ecco ve lo faccio vedere qua ballotto devo raccoglierlo ne ho raccolto due secchi e vabbè e vabbè in fondo ci sono le fave bene adesso vi faccio vedere dove giocano i bambini che saltano questi sono persi che speriamo che durano che non li morse con gli insetti gli ho fatto il lavaggio da poco purtroppo gli insetti sono tanti Agenzi. guardate qua faccio vedere l'albero di pere questo è di pruno questo è albero di pere guardate come caricata. caricato forse a fine mese di agosto riesco a mangiarli ecco qui invece c'è Albero di, di prune, già quasi sono pronte. Quasi da qualche settimana, alcune già si possono mangiare. Oh, sono buone! Lo sto mangiando. faccio vedere che lo sto mangiando sono buone mm. ancora qualche giorno qui mi vengo a saziare questo è buono Mm. e eh, domani vengo pure Ho porto qualcosa agli amici mm. Buono. Buono, grazie signore. Ah, ci voleva, che soddisfazione. Ah, yeah. giro la webcam e faccio vedere il resto. lo mangio bello queste ciliegie ciliegie mele un altro giardino, fagiolino, mele, queste sono tutte marcite, zucche, tomate, un altro giardino a vedere i cocommeri? Cavoli, cappucciato, Quelle rosse, cavoli, cavoli cappuccio. cavoli cappuccio. Bene, adesso io vi devo lasciare, gli altri ve li faccio vedere un altro giorno perché devo pulire dove ho detto poco fa, dove ci sono i cavoli e i broccoli e dove c'è il basilico lo devo smammare perché già sta spiegando. un altro giorno vi faccio vedere gli altri ok faccio una piccola preghiera per ringraziare il Signore cambio il volto se volete potete unirvi a me nella preghiera chiudete gli occhi se volete e inginocchiatevi se potete, se no mente inginocchiatevi con la mente. Padre Santo, Dio d'amore, anche che sono qui all'impiedi con la mia mente mi sto inginocchiando ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo, per darti gloria a te e al tuo figliolo, per dirti grazie per tutto quello che tu stai facendo nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia come tu dirigi i miei passi, come tu dirigi la mia mente, per fare ogni cosa secondo la tua volontà. Ti ringrazio, Padre, ancora per tutto quello che tu fai, ancora per i miei fratelli, sorelle, amici, ti prego di benedirlo, Signore. Sì, Signore, benedici la mia casa, la mia famiglia, i miei fratelli, sorelle, amici, gli ammalati, i carcerati, le vedove, i bisognosi di te, del tuo amore, della tua bontà, della tua misericordia tutto te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù il tuo figliolo il benedetto in eterno Amen giro vi faccio vedere questo ultimo giardino che sono qua vicino ormai cavolo incappucciato, broccoli petrosino cocomeri queste sono more ancora non ve l'avevo fatto vedere sono more sono bellissime queste more guardate quando ce n'è queste more queste sono tutte more ecco queste sono quelle settembrine, guardate che carico, ormai ero qua vicino al giardino e ve lo faccio vedere, questo è un altro tunnel di pomodori, guardate come sono altri, sembrano alberi, Guardate che sono grossi, bene, ancora questo lato sono cocomeri e pomodori. ok vi saluto nella pace del Signore ci sentiamo quando Dio vuole al più presto preghiamo gli uni per gli altri voi per me io per voi e il Signore ci benedica pace del Signore termino con la pace del Signore giro e vi saluto con la pace del Signore che Dio ci benedica pace, pace al fratello Angelo Vicone, vi trasferisco il mio doppio spirito, prendetelo e che ogni cosa sia secondo la volontà di Dio, per ogni cosa. Non vi dimenticate di pregare tutto il giorno, notte e giorno, e inginocchiatevi sempre ai piedi di Gesù e vedrete la gloria di Dio. Pace del Signore, termino.